Eccolo qua Mamma mia, sto sushi Mamma mia, sto ah, cazzi sushi, merda. <coughs> sushi di merda Sushi di merda no. Esci fuori dal discorso E' <ride> fuori <ride> Oh Gennaro, comunque la prossima volta fuori che c'è Fuori dal discorso fa... Offendo il mio sushi Hai capito? <ride> It was a shit. <laughs>